Infissi in alluminio a taglio freddo. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Gli infissi in alluminio a taglio freddo sono in realtà degli infissi in alluminio di vecchia generazione ma sono infissi che non esistono perché esistono gli infissi in alluminio a taglio termico dove l'infisso è tagliato e nel centro c'è il taglio termico, mentre un infisso a taglio freddo vuol dire un infisso che non ha taglio termico, quindi è continuo, non c'è nessun taglio, però in gergo dai, molti anche addetti ai lavori la chiamano taglio freddo. È un infisso che sconsiglio assolutamente, non va bene da nessuna parte, cioè può andare bene in un capannone dove si lavora magari dove... È un ambiente poi non riscaldato perché l'alluminio è materiale che conduce e se non ha un isolamento al centro se non ha appunto un taglio termico è un infisso che non va bene è un infisso che ti farà freddo ti farà condensa non ti darà nessun tipo di isolamento quindi infissi di taglio freddo se te li propongono stai molto attento scappa da quell'azienda e se invece necessiti di infissi in alluminio fatti come si deve occorre il taglio termico e ti posso aiutare nella scelta con la consulenza con il sistema bisacchi se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza per personalizzata ti aiuterò a capire meglio qual è il tipo di taglio termico che può andare bene la posa in opera che aiuta a installare un infisso taglio termico correttamente e non avere tutti quei problemi che invece hanno gli infissi in alluminio taglio freddo ciao e al prossimo video